Preparazione della diretta. Okay. <ride> ok, ragazzi, stiamo preparando la diretta. <coughs> Federico Alvarez sta entrando, ok, okay. perfetto. Okay. lui. Molto bene. D'accordo, siamo in diretta. Siamo, siamo in diretta. diretta, ok. Adesso mutiamo tutti i microfoni e nel frattempo... E come diciamo sempre, insomma, poi alla fine di, di questa presentazione daremo spazio alle domande. Intanto ci presentiamo. Sì, un attimo solo che è finito. <ride> ok, sì. disattiviamo l'audio, poi okay. dopo vi è, riapriremo il microfono. <ride> Quindi, Intanto, audio per... Ok, perfetto, Benissimo. a posto. Intanto per chi non ci conosce ci presentiamo. Io sono Carla Rapone. Io sono Matteo Galleri, siamo marito e moglie nella vita, e sono ormai diversi anni, sono più di 12 anni no, che siamo sposati, ma non solo condividiamo la vita di coppia, condividiamo anche il business, il lavoro, no? quindi noi siamo qui questa sera. Perché non ci bastava condividere eh, esatto. solo la vita di coppia e quindi no. abbiamo deciso, eh, uniti dallo stesso sogno, noi ci piace dire così, dallo stesso sogno di libertà, sì, certo. abbiamo intrapreso la strada giusta, per creare sia un futuro migliore e per creare proprio una vita libera. Sì, più che altro per avere più tempo, cioè goderci il nostro tempo, che è una delle, diciamo delle cose, cose che, manca, preziosa, sì, diciamo, che manca Cosa no? che manca a tante persone, che, di cui tante persone si lamentano. Eh sì, spesso molti ci dicono non ho tempo, non ho qua, non ho là, in effetti... Eh okay. Sì, tante persone con cui parliamo... Tutti i giorni non, una delle, delle lamentele più frequenti è proprio quella di non avere tempo, né per la famiglia, né per se stessi. È veramente una risorsa preziosa. E quindi questo nostro sogno di libertà lo stiamo realizzando con questa opportunità che siamo qui a spiegarvi questa sera e quindi poi al termine magari prendiamoci uno spazio per delle domande e risponderemo a tutte le domande eventuali. Va esatto, bene? E, insomma seguiteci fino alla fine eh, perché insomma sicuramente ne vale la pena ma non per Carla e Matteo ma per l'opportunità di cui andremo a parlare che veramente sta cambiando la vita a tantissime persone in tutto il mondo quindi non solo a noi e siamo felici eh, di divulgare questa notizia a più persone possibili esatto, quindi adesso noi condividiamo lo schermo ecco qui condividi Passiamo sulle nostre slide. Dovreste vedere tutti? Sì, dovreste, magari fateci un cenno col bitino. Fate col pollicione? Vedete. Ok, okay perfetto. perfetto, grazie, grazie ragazzi. Perfetto, perfetto. Io direi ecco, questa è la nostra prima slide. È una piccola ecco. premessa. Sì, facciamo sempre una piccola premessa. A volte lo facciamo con dei video e adesso stiamo ve veramente vorremmo tenere un po' i tempi un po' più ridotti, no? Anche perché vogliamo lasciare una sorpresa al termine di questa nostra presentazione a tutti coloro che sono stati invitati qui questa sera e quindi ci stanno ascoltando per la prima volta giusto Carla? esatto bene e che cosa dice questa slide? parla di lavoro oggi è un tema molto affrontato no? in questo periodo di crisi ecco il 60% dei lavori attuali fra 5 e 10 anni non ci saranno più verranno sostituiti dalla tecnologia io penso che per molti di voi è una cosa che già sta, stiamo, ce ne stiamo rendendo conto, vero? Io penso di sì, no? E quindi proprio perché c'è questa tecnologia, ecco che noi adesso siamo qui a spiegarvi un qualcosa di innovativo, di tecnologico e quindi siamo qua a dirvi che qua la tecnologia veramente ci può dare una mano. Assolutamente sì. Bene, andiamo avanti. Quindi la tecnologia, come abbiamo accennato, sta cambiando il mondo del lavoro, ma come affrontare questa nuova sfida? La dobbiamo vedere in maniera positiva, no? c'è un'insicurezza a livello veramente globale. Quindi nel mondo il primo semestre del 2021 rimane segnato da una crisi veramente senza precedenti in termini di lavoro, di reddito ed elevati livelli di incertezza. Sono gli effetti collaterali da Covid, sì, quindi un'attività su quattro chiuderà nel 2021. Non sono forse anche qualcuna di più. Esatto, non però, sono sicuramente dei dati confortanti e quindi dobbiamo pensare bene, no? dobbiamo guardarci intorno, dobbiamo guardare oltre, quindi non dobbiamo fossilizzarci su questo esatto, momento proprio, buio. proprio a causa di questa emergenza sanitaria, ecco che qua vediamo, nel mondo, queste sono delle ultime statistiche che abbiamo preso, appunto nel mondo 85 milioni di posti di lavoro. Sono a rischio, si perderanno proprio a causa di, di problemi, di queste emergenze, ma anche a causa di quella che è la tecnologia, l'avanzamento, l'evoluzione della tecnologia. Esatto, però... Noi abbiamo la soluzione, come si dice. Sì, diciamo adesso gliela spieghiamo. C'è un'innovazione tecnologica, per fortuna, quindi innovazione tecnologica e il mondo del lavoro. È una minaccia o un'opportunità? Assolutamente è un'opportunità. Quindi i processi di digitalizzazione e automazione stanno accelerando un cambiamento nel mondo del lavoro, anche sulla spinta data dalla pandemia. Esatto, non dobbiamo aver paura della, della tecnologia, spesso molti, quando ci approcciamo delle persone, eh, ma io queste cose non le so, non le capisco, le dobbiamo capire, perché vuoi o non vuoi, da qua i prossimi anni, se non le capisci, vieni tagliato fuori. Questo è il, eh, purtroppo il, è il risultato che sarà. Infatti, come ci piace dire, la tecnologia è immune al virus, le nuove tecnologie hanno permesso la nascita di opportunità che cambiano sotto molti aspetti il panorama del lavoro come era inteso fino a pochi anni fa certo. quindi qualsiasi obiettivo può essere pensato e raggiunto in nuove modalità e con strumenti innovativi decisamente quindi oggi la tecnologia ci offre grandi opportunità quindi parliamo di innovazione okay? anche perché noi lo possiamo dire possiamo testimoniare che in questi quasi due anni di, di pandemia Abbiamo lavorato veramente molto di più, abbiamo dato l'opportunità lo, a tantissime persone, quindi siamo veramente felici con... che molte persone adesso sono grate e stanno lavorando e stanno guadagnando grazie a questo strumento. Perché? Perché stiamo usando il canale tecnologico, no? Esatto. Internet, lo abbiamo visto, quante aziende tecnologiche hanno raddoppiato i fatturati in questi periodi. Ok, quindi parliamo di nuovi mercati. Oggi il mercato più redditizio è quello che riesce a soddisfare i sogni reali delle persone. E quindi tutti abbiamo dei sogni, tutti questa immagine, questa slide, la chiude. No? Esatto, i più, quelli più fatti da, da, dalle persone. Ecco, se anche tu hai dei sogni da realizzare, allora resta con noi fino alla fine ed avrai libero accesso ad uno strumento straordinario che ti permetterà di raggiungere i tuoi obiettivi. Quindi ascolta fino alla fine. E riceverai questo strumento ok andiamo, arriviamo a noi ti presentiamo un business intelligente la nostra scelta la vera soluzione ad ogni tipo di problema noi diciamo la nostra scelta perché sono sei anni che ormai abbiamo fa fatto questa abbiamo fatto questa scelta io vengo dal mondo del lavoro tradizionale facevo l'operaio in un'azienda editoriale dove si facevano le enciclopedie io sono un ex insegnante precaria Esatto. Nel mio caso, dopo 25 anni di attività, ho perso il lavoro a causa della tecnologia, perché oggi chi le compra più le ci deve dire, giusto? Eh. E quindi ecco che la tecnologia, allora mi sono un po', mi sono lanciato in questo nuovo mondo, oggi dopo sei grazie anni... siamo qui. Esatto, grazie alla tecnologia, da sei anni questa è diventata la nostra principale attività. Esatto. E quindi siamo qui per farvi scoprire, questo insieme a noi, la piattaforma online Gigos. È una parola molto utilizzata, piattaforma online. Ne conosciamo tanto. Esatto, adesso lo vedremo. Ma questa è la numero uno leader nel suo settore, in tutto il mondo. Quindi offre a tutti l'opportunità di possedere e guadagnare oro di massima purezza, oro 24 carati, nel modo più sicuro, vantaggioso e conveniente. Stiamo parlando di oro, noi lo facciamo vedere sempre, il prodotto è questo qui, lingotti di oro, adesso mi è caduto, L'ingotti 24 carati di massima purezza. Okay? Questo è il prodotto che questa piattaforma offre, noi ci crediamo, crediamo in ciò che ha superato la prova del tempo, in ciò che ha dimostrato la sua affidabilità e quindi noi crediamo nell'oro. Sono sei anni che portiamo avanti questo nostro messaggio stiamo realizzando i nostri sogni. anche perché la piattaforma ha fatto qualcosa di pazzesco quello che uh, è considerato il metallo prezioso per, per eccellenza che era destinato uh, nelle mani di pochi quindi delle persone che avevano grossi capitali adesso grazie a questa piattaforma tutti lo possono possedere tutti lo possono guadagnare esatto esatto bene andiamo avanti ma perché Perfetto. oro 24 caratteristiche? Perché parliamo dell'oro? Perché molti non conoscono le caratteristiche di questo metallo prezioso. Innanzitutto è una grandissima protezione contro l'inflazione e l'instabilità dei mercati. Abbiamo visto l'anno scorso nel periodo di pandemia e di lockdown l'oro ha toccato un, massi, un massimo storico. Agosto 2020 ha toccato un massimo storico. Quasi Insomma, 2.000 dollari. Sì, quasi 2.000 dollari in oncia, quindi... È Adesso una, poi lo vedremo. Un traguardo davvero importante per loro. E poi ha un valore eterno ed è libero da interferenze politiche. È una ricchezza reale che tra l'altro conserva e aumenta il suo potere di acquisto, eh. a differenza della carta moneta. A differenza del, dei nostri euro, no? Noi quante volte diciamo con 50 euro vent'anni fa andavamo a fare la spesa e ci riempivo il carrello. Adesso con 50 euro ci riempiamo solo il sacchettino. Eh sì. giusto? E poi è uno strumento finanziario riconosciuto ovunque in tutto il mondo, è alta liquidità in qualsiasi paese io del mondo io vado, posso scambiare il yeah. mio lingotto e convertirlo in qualsiasi valuta assicura una pensione dignitosa e senza pensieri, si parla di, di, di pensione a volte ma mh, le, soprattutto le nuove generazioni difficilmente vedranno la pensione visti, visti i tempi che corrono no? e quindi bisogna crearsela. Esatto, questo è, è un modo anche per diversificare la, la nostra pensione, ce la stiamo creando grazie alla piattaforma GIGOS. Assolutamente sì. E poi è un'eredità ideale per tutti. Cioè, abbiamo visto come l'oro aumenta nel tempo, adesso lo vedremo ulteriormente, ma soprattutto questa piattaforma gigos.com offre lingotti con certificazioni internazionali. Parliamo di certificazioni di purezza, quindi massima purezza 999,9. Per okay. chi non lo sapesse, l'oro 24 carati... È oro puro, si, si differenzia dall'oro 18 carati da gioielleria proprio per la purezza, perché l'oro 18 carati per fare i gioielli è il mescolato ad altre leghe, quindi non è puro, esatto. ok? Non solo, è sinonimo di stabilità economica, è un metallo eterno che mantiene inalterato il suo valore, lo abbiamo detto, è protezione per i nostri risparmi, un buon asset di diversificazione. E poi una cosa che tantissime persone non sanno, neanche noi lo sapevamo prima di intraprendere questa attività, è che l'oro 24 carati è esente da IVA, grazie al decreto legge numero 7 del 2000. Quindi nessuna tassa di possesso, non fa cumulo con altri redditi in corso, per, per legge, quindi è fantastico. È un bene altamente liquido, l'abbiamo appena detto, è una moneta universale appunto perché in qualunque paese io vado è riconosciuto e quindi è indipendente anche dal sistema bancario e questo è molto importante. È fantastico. Non si deteriora e il suo prezzo è in costante crescita a medio e a lungo termine. Adesso esatto. vediamo un video con voi per farvi capire ancora di più tramite un servizio eh, quanto, è quanto è importante. è un servizio un po' datato, ma...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 e Quindi hanno tolto i soldi, i risparmi delle banche per acquistare l'oro? Sì, perché i loro soldi dalle banche mese dopo mese, anche se di poco diminuivano, invece con loro hanno una possibilità quasi sì. certa che da qui a medio e lungo termine avranno un, un guadagno. Un guadagno sì. Questa è una moneta da mezza uncia, 15 grammi circa di euro puro, quindi un cambiamento 500 euro.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 30.000 euro 30 euro. 30 euro in così poco spazio un investimento più che sicuro sicurissimo quanto vale oggi l'oro oggi l'oro vale circa 34 euro ah. qui c'è un picco nel 2012 c'è stato il massimo storico, la votazione massima che spero è di 44 euro se io oggi volessi comprare questo riconto da 3.500 euro sì. quanto pagherei di tasse su questo riconto? di tasse non paga nulla è assolutamente meglio avere dell'oro piuttosto che banconote sotto il matanese. Perché? Perché l'oro conserva il suo valore nel tempo in qualsiasi parte del mondo. Le banconote, se ha una minima percentuale di possibilità, vorrebbero rubare nulla domani. Oro, la nostra ultima salvezza? Assolutamente esatto, sì. Esatto, è così. Sì. Quel, quel servizio era un po' datato, pensate al record storico, lì parlava del 2012, 44, ha sfiorato i 44 euro al grammo, Qua invece adesso parliamo del 2020 che ha toccato i 55 euro al grammo e quindi anche di più se non sbaglio. Quindi ecco perché oggi è necessario detenere oro 24 galati. Questo è un confronto degli ultimi vent'anni. anni, pensate questo taglio di lingotto che è un'oncia, sono esattamente 31,10 grammi, nel 2001 valeva 300 euro, al giorno d'oggi, oggi questa oncia vale 1900 euro. Ok, questo Fantastico. è il prezzo di mercato. Insomma, sempre di più la gente è convinta che l'oro è un'alternativa redditizia alla carta moneta, il miglior modo per, diciamo, per conservare i propri risparmi, perché lì è sicuro che nessuno, cioè no, non perdiamo il valore. Okay? Assolutamente, assolutamente, fantastico. Ma veniamo a lui, cos'è la piattaforma Gigos? GWS è la prima piattaforma di oro al mondo che insieme al negozio online di riferimento Global Intergal permette a tutti di creare la propria riserva aurea e accumulare lingotti d'oro 24 carati in modo vantaggioso, offrendo anche un'opportunità imprenditoriale, ecco perché abbiamo parlato di lavoro, a persone di tutto il mondo, qualunque paese del mondo, con lo scopo di migliorare il loro stile di vita e costruirsi la propria sicurezza finanziaria. Okay. ok, 5 milioni di partner, possiamo dirlo, noi fino all'altra volta avevamo messo una slide, era 4 milioni ma era già superato, ecco che siamo intorno ai 5 milioni di partner in tutto il mondo, è un business internazionale, perché poi si può lavorare in qualunque paese. E ha appena compiuto 11 anni di esperienza nel mercato online. Esatto. Bene, adesso andiamo a vedere un po' più nel dettaglio la piattaforma GIGOS chi è? La piattaforma online di oro GICOS.com è parte integrante di un ecosistema di società internazionali che fanno capo ad una holding con sede in Canada, la Global Success Management Incorporation, leader mondiale della sicurezza finanziaria per le persone fisiche. Obiettivo e principio fondamentale della holding è migliorare la qualità dell'interazione tra le persone e raggiungere la sicurezza finanziaria, fornendo soluzioni intelligenti ed efficaci per raggiungere il successo nella vita. In effetti la piattaforma online, il modello di business della piattaforma online si può molto paragonare a tanti grandi brand che adesso lo vedremo, lo vedremo in questa, in questa prossima slide, famosi brand brand. Ecco, ci tenevo a dire ecco, prima questa cosa, ci sono degli uffici di rappresentanza della società, queste due persone che vedete sono due personaggi pubblici, il presidente e il direttore marketing, due persone che abbiamo avuto l'onore di stringergli la mano, conoscere personalmente, poter godere della loro formazione personale e quindi insomma... Persone... Due personaggi pubblici che abbiamo avuto modo di conoscere anche nei vari eventi che organizza l'azienda in tutto il mondo, Esatto, e quindi persone che veramente sono straordinari perché ci danno una carica, un'energia ogni volta che li sentiamo parlare. Allora parliamo, parlavamo degli uffici di rappresentanza, ce n'è uno a Barcellona che abbiamo personalmente visitato, un altro ufficio in Messico, a Città del Messico, uno in India, Nuova Delhi, e prossimamente si, si parla che se ne, sta, se ne aprirà uno in Brasile. Ok? Questo perché abbiamo detto che è un'azienda che opera in qualunque paese del mondo e quindi in, in, parte, in vari punti strategici, diciamo, del, del globo eh, apre delle sedi rappresentative. Ecco qua. Che cos'è la piattaforma? È un progetto creato per cambiare l'industria del commercio dell'oro, un po' come stavo dicendo prima, no? È quel modello di business, è quell'intermediario tra. I venditori e i compratori insomma tra chi ha, sta cercando qualcosa e chi invece lo offre ok esatto poi conoscete tante piattaforme lo diciamo prima come pure prima netflix amazon airbnb Bay, booking uber sono delle piattaforme che ormai sono ormai, conosciute a livello internazionale ormai ma... tutti nella maggior parte le utilizziamo sono ormai sulla bocca di tutti però pensate fino a un po di anni fa neanche se ne sapevano di queste cose, neanche no? Che si conoscevano. Oh, eh. E quindi ecco perché è importante avere a che fare con la tecnologia, perché la tecnologia ci porta nel futuro. Ma chi può utilizzare la piattaforma GIGOS? Allora, attraverso degli abbonamenti è possibile accedere a dei servizi e a delle funzioni speciali. Quindi La che... figura, diciamo, il profilo che si può avvicinare a questo tipo di modello di attività di business è il cliente abbonato che ha la possibilità di acquistare questi lingotti d'oro nella piattaforma a un prezzo speciale perché speciale perché grazie a quell'abbonamento ha la possibilità di avere un prezzo inferiore a quello di mercato ed è interessante adesso poi lo vedremo non solo c'è la possibilità di acquistare anche pacchetti di titoli obbligazionari della società e quindi come dire, convertirsi in comproprietari, in soci, in futuri azionisti di questa piattaforma. Fantastico. Poi c'è il secondo profilo, il business partner. Ecco, il business partner che è la nostra figura, è quello che noi vogliamo farvi conoscere. È un nuovo modo di lavorare eh, con la tecnologia, da casa, grazie a, a internet. E quindi il business partner, insieme a questa piattaforma online, ha la possibilità non solo di come il cliente abbonato, di acquistare oro oppure diventare anche un futuro azionista, ma la possibilità, promuovendo, facendo un buon passaparola professionale, la possibilità di condividere con altre persone i prodotti della piattaforma, gli abbonamenti, quello che offre la piattaforma, e in cambio la piattaforma ecco, è possibile ricevere dei bonus e quindi dei guadagni automatici dalla piattaforma stessa. Quindi un lavoro di promozione, di condivisione, mi piace dire di rete, e questo lavoro viene premiato attraverso dei bonus che poi possiamo convertire all'interno della piattaforma per i suoi prodotti. Esatto, ecco le, quali sono le sottoscrizioni a cui può accedere sì. appunto il cliente abbonato e quindi può usufruire di, eh, dei vantaggi speciali. Questi sono diciamo, i prezzi. Sì, quattro manda, tipi di abbonamenti. Quindi veramente vedete. un costo irrisorio per diventare comunque un imprenditore digitale di, della piattaforma online di oro numero uno al mondo. Mi piace dire questo, non stiamo comprando oro. Qui come vedete noi promuoviamo molto il secondo abbonamento, l'abbonamento pro che costa 385 euro all'anno. Okay? Quindi vediamola da imprenditori, quant'è la spesa? Poco più di un euro al giorno. Quell'euro al giorno non mi sta facendo comprare lingotti d'oro, ma mi sta dando la possibilità di sfruttare tutti gli strumenti della piattaforma, tutti i servizi della piattaforma, che sono, sono tanti e, sono, e, e danno grandi benefici. Quindi io con 385 euro all'anno posso entrare in piattaforma, affiliarmi e diventare un business partner e poi guadagnare ciclicamente questi bonus. Ok? Stessa cosa, ecco, quello che volevo dire, il business, il business partner ha dei vantaggi molto interessanti, perché grazie a queste sottoscrizioni può guadagnare. Ok, esatto. quindi a seconda poi della sottoscrizione scelta, noi abbiamo parlato della sottoscrizione pro, vedete insomma che il bonus della sottoscrizione Pro è veramente interessante. Poi tutto ciò che è tecnico sappiate che viene spiegato, c'è formazione per tutti, ci sono settimanalmente degli incontri e delle formazioni per spiegare bene tutto come funziona a livello tecnico. Tecnicamente. Adesso è solo un accenno a grandi linee, però per farvi capire io pago 385 euro per un anno e in questo anno posso guadagnare questi 2250 euro più volte ciclicamente volte volte. in base al lavoro che metterò in, in azione insieme alle persone con cui condividerò l'opportunità. Fantastico. Ma quali sono le funzionalità e benefici che offrono queste sottoscrizioni? L'acquisto di oro scontato a un prezzo speciale, meno 8%, esatto. il prezzo dell'oro bloccato per 14 giorni, delle garanzie speciali, transazioni sicure e diritto di recesso entro i 14 giorni, la custodia dell'oro acquistato gratuitamente nei cavo di sicurezza, informazioni finanziarie sul mercato dell'oro che noi abbiamo acquisito grazie Anche a noi. questa attività, accesso, come abbiamo detto prima, a formazione online gratuita e migliori strategie già comprovate da persone che lo fanno da anni, accesso a strumenti di marketing che ci fanno guadagnare, quindi Goalset, Fractal, Leadership e poi altri Timeship time e Filips. Ora capite che quel quell'euro al giorno che investiamo per un anno, guardate quante cose ci offre, ok? Poi adesso le andremo a vedere un pochino più da vicino. Chi è il business partner? Facciamo capire un po' questa figura, questo nuovo modo di lavorare con questa piattaforma. Lo fa anche Amazon, eh? non è che è una cosa in assoluto nuova. No, È ormai un modello di business Però replicato da tante aziende. Ci differenzia un prodotto per eccellenza. Chiaro, no? Chiaro. Quindi ogni cliente abbonato può scegliere di diventare un business partner e promuovere i prodotti della piattaforma in cambio di un compenso sotto forma di bonus per le attività commerciali condivise con successo. Quindi insomma abbiamo visto eh, l'importanza di questo metallo prezioso, che aumenta nel tempo, che protegge il nostro futuro e soprattutto grazie alla tecnologia, tutti abbiamo un cellulare, possiamo svolgerlo ovunque siamo, basta averlo con noi, basta avere la connessione. Una buona connessione internet e quindi la tecnologia ci aiuta a sviluppare un vero e proprio business nel settore dell'oro. Fantastico. Quindi la piattaforma GQS offre delle opportunità imprenditoriali, i programmi Goldset, che abbiamo appena visto, il programma Fractal, e il piano di carriera Leadership, sì, perché abbiamo a che fare con un sistema completamente meritocratico, quindi non ci sarà mai una persona che guadagnerà sempre più di voi, ma è proprio in base al merito, ed quindi, è fantastico. Cosa piano è che carriera, normalmente. quando si dice piano carriera, questa è la nostra pensione. Assolutamente okay. sì. <ride> Ma cosa è il programma Goldset? Abbiamo visto le sottoscrizioni, ma vediamole un po' in maniera, diciamo, un po' più dettagliata. Sì, è un sistema intelligente di gestione delle proprie vendite e raccomandazioni, cioè un algoritmo che fa tutto da solo, in base a quello che è il nostro lavoro di promozione e quindi di registrazione di nuovi affiliati, business partner alla piattaforma, ecco che il mio passaparola di successo Vale Grazie, oro. in questo caso vale oro, esatto, eh, viene condiviso insieme ad altre persone, ecco che in quel business cluster, in quel gruppo di persone a cui accediamo, ogni volta che completiamo quella tabella, completiamo quel programma di, di incentivi, veniamo premiati con quei bonus ciclicamente e quindi la cosa genera poi un reddito, un guadagno. Nel lungo termine. Esatto, okay? cioè queste, molti ci domandano ma in quanto tempo posso guadagnare nel caso della sottoscrizione pro 2250 euro? Non c'è un tempo. Esatto, il grande potenziale è proprio questo, che non c'è un tempo, dipenderà dal nostro lavoro e da quello dei nostri partner. Quindi, può succedere in un giorno, in un mese, in una settimana, in tre mesi, dipende da voi. È Fantastico. matematico, no? è un algoritmo e quindi al completamento di quel cluster io ricevo quel bonus. Con quel bonus mi posso andare a comprare lingotti d'oro. Fantastico. Ma passiamo al programma Fractal, che è un programma geniale, quindi questa piattaforma mette anche a disposizione di tutti i business partner la possibilità di diventare Soci con proprietari ricevendo enormi benefici dall'acquisto di titoli obbligazionari convertibili in azioni. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire, come ho detto prima, accennato, diventare azionisti di questa piattaforma. Fantastico. E sappiamo tutti, no? Possedere oro ti rende finanziariamente intelligente, perché in effetti è un buon investimento acquistare oro, ma possedere parte di una società di oro ti rende finanziariamente libero. Noi piace tanto questa, questa frase, vero Carla? Assolutamente sì. In questa foto, no, vi ricordate nelle slide precedenti, abbiamo visto il nostro presidente, il nostro direttore marketing. Ecco, qui eravamo nell'ufficio rappresentativo a Barcellona e qui mi venivano consegnati i certificati dei miei titoli, che adesso esatto. poi andremo a vedere anche no, più nel dettaglio. Quindi c'è stata la nascita di una holding. Global esatto. Success Management Incorporation, con sede legale in Canada, no? come abbiamo ehm, diciamo, abbiamo come detto, abbiamo prima, detto prima, abbiamo sì. fatto una piccola premessa, che ha lanciato il round 2. Che cos'è questo round 2? Ecco, no, non è altro che una nuova emissione di titoli obbligazionari, che è partita da pochissimo, e quindi questi, parliamo sempre di un prodotto finanziario d'eccezione, eccezionale, io ci tengo a dire una cosa, questo tipo di pacchetto finanziario non lo trovate in banca, non lo trovate, lo trovate solo in questa piattaforma. Questa al momento è un'azienda privata, è un'azienda che ci ha dato una notizia straordinaria, però è interessante capire come la nuova emissione titoli obbligazionari convertibili in azioni che saranno convertiti il 31 dicembre 2025, ecco che offrirà a tutti coloro che daranno fiducia a questa azienda e che vorranno, far lavorare i propri soldi perché questo è ecco che avranno la possibilità di costruirsi una rendita a ricevere poi i futuri dividendi di quello che sarà questa grande azienda che sta crescendo a, a vista d'occhio poi fantastico ragazzi pensate che nella vita mi piace fare questa riflessione no, in genere non ci sono seconde opportunità no e esatto. invece questa azienda ha dato una seconda opportunità perché esatto. il round 1 uno noi l'abbiamo vissuto, quindi sappiamo sì. benissimo di che cosa si tratta e quindi la prima emissione titoli c'è stata nel 2017 e si è chiusa a giugno di quest'anno e è stata una crescita esponenziale e adesso ha dato a tutti l'opportunità di poter uh, ricominciare e ridarsi un'altra opportunità. Fantastico. Noi sapendo come è andata la prima emissione siamo felicissimi di poter godere anche dell'inizio di questa seconda, di questo secondo round. Ok? Quindi acquistando uno o più pacchetti titoli potrai diventare comproprietario di una società che ha un valore capitale attualmente di oltre un miliardo e mezzo di euro e che da poco ha annunciato l'intenzione di lanciare una IPO. Che cos'è una IPO? È un'offerta pubblica iniziale, è un'operazione per rendersi un'azienda pubblica e poi quotarsi in borsa. Fantastico. Cosa vuol dire? Che poi questi titoli che noi acquisteremo a un prezzo speciale diventeranno azioni entreranno nel mercato borsistico e lì potremo poi godere di quello che sarà lo scambio favorevole in quel momento ok, okay. poi molti ci chiedono ma quali sono la le... c'è una sicurezza una garanzia assolutamente sì anche perché innanzitutto l'emissione di titoli obbligazionari è regolamentata da organi di controllo governativi non è che uno puoi mettere i titoli così, deve passare è dei controlli. seria. Abbiamo visto a 11 anni di storia, non è una start-up, è un'azienda seria, ormai consolidata, strutturata ad holding, quindi. E eh. poi i titoli hanno un codice internazionale di identificazione sì, easy esatto. quindi già quella è un'altra sicurezza. E una cosa molto molto importante: il 50% dei titoli sono garantiti da loro. Sì, è interessante. È un gold standard. Esatto, per ogni 2 euro investiti in questo tipo di prodotto, un euro è garantito in oro 24 carati. Fantastico. Quindi più, garanti, più garanzia di quelli che sono gli investimenti fatti con la banca. Assolutamente, assolutamente. E poi abbiamo la ricezione dei documenti ufficiali di proprietà dei titoli al proprio domicilio a spese dell'azienda oppure in formato elettronico, se non vogliamo farceli spedire esatto. a casa. Quindi, vediamo il valore dei titoli obbligazionari del round 1. Sì, poco fa Carla ha parlato round 1, round 2, non è un incontro di box. No. <ride> Semplicemente è quello che abbiamo vissuto nel famoso dicembre 2017. Abbiamo acquistato i primi titoli di questa società a 10 euro. Pensate, la chiusura di questa emissione è avvenuta il 20 giugno 2021, un paio di settimane fa, e guardate il titolo che abbiamo acquistato a 10 euro a quanto era il 20 giugno, 145 euro. Fantastico. Oggi se non sbaglio abbiamo, che comunque sta, sta andando ancora su, se non sbaglio 148, ecco questo titolo ormai non si può più acquistare, questo titolo in questo periodo, in questo lasso di tempo da dicembre 2017 al 20 giugno 2021 è cresciuto del 1450 per cento ok il rapporto conversione in azioni di questo round 1 sarà uno a uno cioè per ogni titolo che ho come proprietà riceverò un'azione ok e questa azione poi deciderò se conservarmela e godere dei miei dividendi annualmente oppure posso entrare nel mercato borsistico e scambiarla in denaro ok e venderla sì. va bene Fantastico. Guardate invece il round 2, questo è l'offerta, diciamo, la, la possibilità, l'occasione, l'opportunità del momento, seconda emissione titoli di questa azienda il 20 giugno 2021, è partita un'emissione titoli a 10 euro. Quindi seconda opportunità. eh. Seconda opportunità, pur sapendo come sta crescendo l'azienda e dove vuole arrivare. Guardate nel giro di poco tempo come è cresciuto il titolo. Il uh, esatto. 20 giugno era a 10 euro, oggi siamo a 15,32. Esatto, fantastico. guardate un po' quanti giorni sono passati. Sono passati sì. poco più di due settimane, più 53% e non è male, non per è male. Niente. E siamo solo all'inizio. Pensate, dobbiamo aspettare la conversione il 31 dicembre 2025. Quindi fantastico. La particolarità del round 2 rispetto al round 1, ecco che il rapporto conversione in azioni al 31 dicembre 2025 sarà di 5 titoli per un'azione, quindi oggi se mi acquisto 5 titoli a 15 euro, ecco che per ogni 5 titoli che acquisto riceverò un'azione futura che sapremo poi quanto sarà, va bene? Va bene, andiamo avanti? Ok, questo rapporto in copyright 1 esatto ah però non, non avevi fatto andare l'animazione ah, ok ok quindi titoli obbligazionali parliamo appunto del, del round 2 ma questo era possibile anche prima quindi non è cambiato niente in questo senso la possibilità di guadagnare passivamente quindi tutti i soci possono ricevere dei guadagni passivi parliamo del 18 per anno in titoli Ecco qui, che cosa vuol dire? No? Può sembrare una cosa strana, no? perché in titoli? Meglio in titoli, perché io compro 100 titoli e a fine anno me ne ritrovo 118, quindi me ne regalano 18 a fine anno, secondo anno e così via, fino alla conversione in azioni. Ma la cosa bella è che nel frattempo avviene una rivalutazione del valore, perché il titolo giorno per giorno cresce in base a come cresce l'azienda, a quanto oro vende, a quanti contratti titoli vende. Quindi più cresce l'azienda, più crescerà il suo titolo e quindi il suo valore, il suo prestigio. Ok? Quindi, titoli, vediamo la foto di questa famiglia proprio perché questi titoli eh, offrono una sicurezza finanziaria non solo per noi ma anche per la nostra famiglia. E poi dà la possibilità, oltre che ai guadagni passivi, anche dei guadagni rapidi, cioè avere la possibilità di guadagnare giornalmente. Come? Come abbiamo visto nel programma Gorset, anche qui, dalla grazie alla nostra promozione e lo sviluppo della rete, in questo caso di soci comproprietari della piattaforma, eh, ci vengono accreditati i nostri bonus ogni 48 ore. Esatto, qua parliamo di un algoritmo frattale che è un qualcosa di, a livello matematico, unico al mondo che questa azienda ha creato e quindi grazie a questo algoritmo è possibile... Abbinato a questo prodotto finanziario è possibile sviluppare un, un programma di marketing e quindi generare dei bonus che questi bonus poi è possibile spendere al 50% in titoli in piattaforma e al 50% in oro 24 carati. Okay. Come ho detto prima, i, questi titoli obbligazionali sono ereditabili e quindi garantiranno una sicurezza finanziaria non solo per te ma anche per la tua famiglia. Esatto. Adesso andiamo a vedere alcuni pacchetti titoli che abbiamo nella nostra piattaforma. Parliamo del Base Invest, che è un po' il pacchetto consigliato, pacchetto che ha un costo di 1800 euro, permette di acquistare a 15 euro oggi un certo numero di, di titoli, ma allo stesso tempo permette anche di partecipare al programma incentivi di marketing per generare dei bonus rapidi, sempre col concetto e la filosofia di condividere l'opportunità, quindi di sviluppare, di fare rete, e quindi insieme ai nostri amici, insieme alle persone che hanno voglia, hanno la nostra visione, la pensano come noi, ecco che è possibile guadagnare attraverso questo sistema. Ci sono pacchetti che appunto partono da 1800 fino a 39,9, ma anche di più perché si possono personalizzare. La particolarità di questa, diciamo, di questa nuova emissione titoli, ecco che allo stesso tempo, ci sono dei nuovi pacchetti all'interno della piattaforma. Board AMP viene chiamato il nuovo, la nuova board che permette di generare dei guadagni più rapidi e più importanti. Ecco che ci sono dei pacchetti nuovi, pack 3, pack 7, pack 15. Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti e per tutte le tasche. Bene, adesso andiamo a vedere un pochino. Com'è? Come funziona? Perché l'acquisto di un pacchetto titoli appunto permette di accedere a questi sistemi, a questo sistema di bonus. Come abbiamo detto poco fa, grazie alla condivisione, grazie a un buon passaparola professionale, ecco che si possono generare delle entrate economiche. Ora vediamo, sono tre semplici step. Acquisto, quindi il pacchetto, condivido con i miei amici, con le persone che hanno voglia di far lavorare i propri soldi, hanno voglia di mettere a sicuro i propri soldi, perché oggi avere soldi e lasciarli fermi in banca è, è diventato pericoloso. E terzo step, guadagnare, perché qua nel frattempo che aspetto di diventare un azionista, io posso guadagnare dalla condivisione con le altre persone di questa opportunità. Okay? Bene, qua c'è un altro piccolo esempio di bonus che si possono generare, partendo dal pacchetto Besinvest, il pacchetto da 1.800, mi non abbono alla sua pro esatto, sottoscrizione abbonamento pro, pacchetto da 1.800, una spesa di poco più di 2.000 euro, invito tre persone, quindi affilio tre amici, tre persone che come me faranno altrettanto, ecco che ha la condivisione come inizia a generare dei bonus, guardate, con questa configurazione, Ecco che ho già un guadagno di 7.685. Io ho speso 2.000 e non appena siamo 12 persone in squadra, di quelle 12, tre sono personalmente invitate da me. Io già genero un guadagno di oltre 7.000 euro. Fantastico. Ci sono varie strategie. Qua, in questo esempio, ad esempio, la strategia 4x8, sono numeri che noi conosciamo, però tecnicamente ve le spieghiamo, ci sono delle formazioni per queste cose, oh, sì, in sì. base al pacchetto scelto, guardate, più si alza il prezzo iniziale del pacchetto e ognuno della nostra squadra fa la stessa strategia, guardate che bonus che si possono generare. È matematica, eh. Di... È, matematica, eh è, così. è matematica. E poi si può costruire la propria carriera e diventare il leader dell'azienda e generare un reddito aggiuntivo. Sì, Mi piace dire generare la nostra pensione, Assolutamente. perché poi è un reddito automatico che si genera grazie alla rete che è stata costruita e quindi la piattaforma ci premia per aver fatto un buon lavoro. Quindi si può guadagnare appunto questa remunerazione aggiuntiva sotto forma di unità di ricompensa, anche qui sempre punti bonus, iscrivendosi al programma leadership. Come, come si diventa leader? Acquistando qualsiasi tipo di sottoscrizione della piattaforma, confermando l'intenzione di partecipare al programma leadership, quindi nel vostro back office troverete tutti gli step e avere tre business partner invitati personalmente nella propria rete, quindi non 3.000, non 300, 3. 3. 3 è il numero perfetto. E poi accumulare 50 LU, che significa sono unità di leadership, quindi dal, vol dal volume fatturato di struttura. Quando queste condizioni sono soddisfatte, il business partner accede al primo livello di remunerazione della leadership e diventa leader. Il piano compensi prevede 15 livelli da scalare e più si sale di livello e più si guadagna. Esatto, adesso questa tabella che visualizzate fa vedere un po' quelle che sono i 15 livelli e per ogni livello ci sono delle unità, dei valori da, che devono corrispondere per poi godere di questo guadagno passivo si riceve un'unità di leadership ogni 700 euro spesi nella, nella propria rete, nella propria struttura di rete all'interno della nostra piattaforma quindi se un mio collaboratore acquista un abbonamento acquista un pacchetto titoli o, o altri prodotti, ecco che io per ogni 700 euro spesi nella mia squadra io ricevo un'unità e quell'unità viene moltiplicata appunto, c'è cioè un calcolo, c'è cioè una formula mi, mi genera un bonus ok le lu che si accumulano non si azzerano mai anzi servono poi a scalare i famosi 15 livelli ogni transizione di livello necessita di un determinato volume di guadagno di bonus dalla propria rete ora tutte queste cose tecniche non sto ad approfondirle però è interessante capire come ed è come anche è importante vedere come è meritocratico il sistema dal momento che sono un leader attivo e lavoro, guadagno e quel guadagno mi permette anche di scalare i livelli successivi. Fantastico. Ecco qua alcuni esempi di ricezione bonus, ad esempio al secondo livello. Acquisto di una sottoscrizione, quindi di un abbonamento PRO da 385 più un pacchetto titoli BESINVEST da 1008. Questo è un po' il pacchetto standard di base, okay? che normalmente la maggior parte dei nuovi business partner ha. Fa e quindi accede già con questa strategia. Pensate che quell'abbonamento al leader di secondo livello produce un bonus di 19,25 euro. E il pacchetto titoli passivo. passivo automatico. Il pacchetto titoli da 1008 produce un bonus di 67 euro. Questo è un leader di Secondo livello. Quindi immaginate, si può guadagnare dai Gol 2250, guadagnare passivamente ogni volta che una persona della vostra struttura acquista qualsiasi prodotto della piattaforma, e potete generare bonus anche dal fractal, sia eh, in maniera passiva, no? Perché comunque certo, costruendo la rete pure... magari con le stesse persone con cui state costruendo la rete nel Goldset Fantastico. Questo è interessante, esatto. Più partner effettueranno acquisti nella vostra squadra, nella vostra più guadagni riceverete in automatico nella rete. Ok? Ora, questo era un esempio a secondo livello. Guardate l'esempio al quinto livello. 37,95€ per l'abbonamento, 132€ per il pacchetto titoli. Cioè immaginate che questo è soltanto uno, è solo un abbonamento e solo un acquisto pacchetto. Immaginate quando avete una grande rete questi guadagni sono veramente scolenziali. Sono moltiplicati. Esatto. Ora guardate la differenza al decimo livello, stesso abbonamento PRO produce 65 65€ di bonus, il pacchetto titoli 229 un solo acquisto nella nostra rete. Ma dobbiamo capire una cosa, eh? con questa slide ve lo faccio, io sono stato molto basso, eh? esempio di ricezione bonus al decimo livello, c'è un leader decimo livello, rete minima 10.000 partner, mi posso garantire che ne ha almeno 50.000, però ho detto rete minima 10.000 partner. Noi abbiamo i nostri grand leader che ha dei numeri da capogiro, tanti leader nella struttura, nell'azienda che che fanno numeri che sappiamo appunto che hanno sono anche a, a livelli insomma a sia livelli questo che superiori che hanno reti da centinaia di migliaia di, di partner quindi pensate okay? se solo il 10% della tua rete acquista una sottoscrizione pro in questo caso parliamo di una rete minima da 10.000 quindi cosa vuol dire se solo di 100 persone su 10.000 acquistano fanno questo tipo di acquisto guardate che, che bonus ok dall'abbonamento 6.500, dal pacchetto titoli 22.900, quindi un totale di quasi 30.000 euro, ma solo 10 persone. La verità è che io, ho, che proprio quelli... per non, far, non esagerare coi numeri, questi sono numeri fattibilissimi, eh, anzi, È matematica, è matematica, è matematica, chiaro. e poi questo appunto può avvenire, e, e dipende da come lavori tu e come e lavora la squadra. tua rete, quindi esatto. la, la cosa più bella di questa attività è che la gratificazione e la crescita di tutti i componenti della squadra è un nostro dovere, no? soprattutto esatto. quando si diventa leader. Esatto, pensate che dal livello 10 in su si diventa milionari, esatto. ossia già al decimo livello, ok? Quindi andiamo avanti. Ogni volta che aiuti un cliente o business partner della tua struttura a condividere un prodotto o servizio della piattaforma, tu guadagni bonus. Quindi il tuo lavoro che hai fatto all'inizio, la pazienza che hai avuto nel formare quella persona, nell'aiutarla e quant'altro, ecco che poi viene premiata ulteriormente ogni volta che quella persona lavora e guadagna, ok? E quindi ricevi passivamente, anche in questo caso. Bene. Ma come utilizzare tutti questi bonus che state guadagnando? <ride> o... Potete scambiarli in oro fisico, quindi lingotti d'oro 24 carati, potete farveli spedire a domicilio, con Corriere Assicurato, oppure farveli custodire gratuitamente nei capo di sicurezza aziendali. Oppure potete farveli bonificare sul vostro conto personale o magari convertirli in titoli. Quindi quel bonus potete acquistare ulteriori titoli obbligazionari oppure, altra possibilità, in coupon o in codici di attivazione. Sì, in altri prodotti della, della piattaforma stessa. Bene, abbiamo parlato prima di meritocrazia. Sì, perché e... oltre ai bonus e ai guadagni ci sono ulteriori. L'azienda ci premia, quindi sì. premi e riconoscimenti aziendali in base al, al livello di leadership. Diciamo che incentiva le persone a fare sempre meglio e quindi l'impegno viene premiato. Esatto, okay. con premi molto interessanti. Sia Anche se c'è la possibilità di aggiudicarsi una crociera di lusso presidenziale insieme al direttivo aziendale. E anche nel programma Fractal si ha la possibilità di avere questi uh, premi interessanti che si ricevono in base al proprio status e a quanti titoli si posseggono nella propria struttura clienti. Quindi, insomma, da, da orologi a viaggi a macchine a gold card con insomma delle cifre molto interessanti. Esatto. Abbiamo sempre parlato di sicurezza finanziaria. Ecco quali sono i tre elementi fondamentali. Ecco che la tecnologia è alla base di questo modo di lavorare tecnologico innovativo, poi la piattaforma online, quindi il modello di business di DigiGOS, i prodotti che offre e poi le, le persone. Senza le persone nessun business, nessuna attività da ok? quindi questi tre elementi sono la chiave del successo per raggiungere poi sicurezza finanziaria. Ok, qua adesso vediamo un accenno veloce veloce a, un a dei progetti speciali di acquisto, l'abbiamo visto prima grazie alla sottoscrizione, è possibile accedere a questi progetti speciali di acquisto oro a rate, ok? Si chiamano Time Shift e Fixing, due progetti che aumentano il valore del pacchetto della sottoscrizione annuale della nostra piattaforma, creando un'offerta incredibilmente redditizia nel mercato al dettaglio dell'oro per le persone fisiche. Non trovate qualcosa del genere di, questo modale, di questa modalità di acquisto di oro a rate in altri negozi online? Ok? Un'opportunità unica per gestire i rischi e il vostro capitale. D'ora in poi non dovrete più risparmiare e attendere una situazione favorevole sul mercato. Potete comprare oro da subito, un po' per volta, a rate, senza interessi, senza spese nascoste. Ok? Bene, andiamo avanti. Ecco, siamo quasi al termine. Quindi guardate che bel numero, abbiamo scelto di realizzarci nel mercato più redditizio al mondo. Infatti, come vedete da voi, insomma, queste, questa cifra parla da sola, perché l'industria del network marketing fattura più del cinema, più dei videogames, più del, del, del calcio e più della musica. Pensate, questa neanche la, non l'avrei mai immaginato, ma pensate quanto è gigantesca questa industria del network marketing del mondo del digitale ok fantastico e quindi eh, che dirvi perché dovreste scegliere S? facciamo un piccolo riassunto 11 anni di esperienza nel mercato online prodotto sicuro di valore e con popolarità storica l'abbiamo visto che l'acquisto di oro è sicuro e molto vantaggioso perché magari molti si avvicinano perché vogliono solamente acquistare oro e hanno la possibilità di acquistarlo in modo molto vantaggioso Guadagni elevati, rapidi e passivi per i partner, programmi di marketing completamente sostenibili, senza autoconsumo e senza qualifiche mensile. La formazione online è gratuita, e, e, insomma, da, da grandi persone che lo fanno da anni. Crescita personale e professionale, quindi non solo professionale economica, ma anche personale, che poi secondo me è una diretta conseguenza. Eh, esatto, così e libertà di gestione totale del proprio tempo. Solo quindi, questo vale 385 euro. Ma anche di più, ha <ride> un no? valore inestimabile. Esatto, quindi... E poi siamo eh, entrati a far parte di una famiglia globale, è un business internazionale, si conoscono persone di tutto il mondo Stavina. che veramente eh, vi arricchiscono interamente a livello che non si può spiegare a parole, quindi le emozioni fanno parte di questa attività, oltre alla crescita economica veramente c'è molto molto molto altro. Devo dire una cosa importante, per accedere a tutto questo però c'è un, una cosa che bisogna fare importantissima che è un po' un, un cambio di mentalità, cioè un modo di pensare diverso da quello che è la norma perché qui abbiamo a che fare con qualcosa di nuovo, innovativo, allora spesso a volte per dei pregiudizi non ci diamo questa opportunità. Okay? Quindi il cambio di mentalità, sicuramente il mindset è una delle cose principali che prima bisogna sviluppare per fare bene questo genere è perché di Perché ci hanno abituato attività. a ragionare in un determinato cioè. modo da, da quando eravamo piccoli e quindi quegli schemi mentali abbandoniamoli per veramente poi diventare i padroni della nostra vita, mi piace dire così, insomma, esatto. invece che vivere la vita per realizzare i sogni di qualcun altro, viviamola per realizzare i nostri i sogni, qui non abbiamo capi, siamo noi capi di noi stessi. Esatto. E quindi vi domanderete, ma come com iniziare, come faccio ad iniziare, come com diventare un imprenditore de, di questo fantastico business d'oro? Facilissimo, registrarsi alla piattaforma www.gcos.com indicando il codice ID di chi te l'ha presentata, leggere attentamente i termini e condizioni dei programmi marketing, inserire i documenti richiesti per le adeguate verifiche, acquistare uno o più prodotti della piattaforma, connettersi al nostro sistema di lavoro, quindi lavorare con la squadra, iniziare il, viaggio, il tuo viaggio verso la sicurezza finanziaria. Ci sono rischi? Eh, noi diciamo eh, sì, eh, sì, uno ce n'è, uno sì. Eh, sì. sì. L'unico vero rischio sarà migliorare e cambiare la tua vita. Esatto. Bene, siamo ormai arrivati al termine, quindi che cosa, cosa avevamo detto prima? Che eh, per tutti coloro che ci avrebbero seguiti fino alla fine, ecco che avremmo dato accesso a quello che possiamo dire è la, lo strumento della tecnologia del successo della piattaforma GWS.com. Ok, Quindi per tutti voi ospiti che ci state ascoltando per la prima volta o che siete qua, siete stati invitati ad ascoltare questa presentazione. E siete ancora con noi. Siete ancora qui e magari avete anche delle domande. Aspettate alla fine. Adesso al termine ci prendiamo uno spazio per rispondere a tutte le domande, ma vi dobbiamo dare questa informazione di questa nuova tecnologia che... È a disposizione della piattaforma, uno strumento che aiuterà qualsiasi persona, indipendentemente dal luogo di residenza, dall'occupazione che svolge e dalle opportunità attuali, a fissare e raggiungere obiettivi finanziari scelti, mostrando le possibili vie per realizzare i propri sogni. Quindi, prova ora: Goal Set Master è gratis. Guardiamoci questo video. Il denaro non è facile da reperire, il denaro non cresce sugli alberi e non cade dal cielo. È inutile aspettare che una cosa del genere accada nella vostra vita. Tuttavia, molte persone aspettano e sperano che il denaro arrivi loro come per magia. Appena avrò i soldi otterrò grandi cose, devo solo aspettare un po'. Smettetela. Scusate... Di procrastinare e di credere alle favole. Apparirà solo quando gli sarà stato fissato un obiettivo chiaro. Una persona che ha un obiettivo troverà sempre i mezzi per raggiungerlo. Il Goal Set Master è uno strumento per fissare obiettivi finanziari in modo efficace. Capirete quali azioni sono necessarie per raggiungere ciò che volete e quali azioni potrebbero farvi perdere denaro sulla strada per raggiungere l'obiettivo. Lavorare con lo strumento è completamente gratuito e richiede solo un po' di tempo che si può trasformare in denaro reale. Non si rischia nulla, il rischio vero è l'inazione. Imboccate la strada del successo e della prosperità. Trovate il nuovo strumento Goalser Master ora. Seguite il link nella descrizione. Bene, siamo arrivati al termine. Adesso Torniamo nella nostra sala. Disattiviamo l'audio. Potete pure aprire i microfoni. Okay. Grazie, okay. grazie okay. Carlo e Matteo. Bravissimi. Grazie, grazie mille, grazie, Stefano. Stefano. Grazie mille. Grazie, grazie. Complimenti. Grazie. grazie. Grazie, ragazzi. Bravo, grazie, grazie, Giovanni, grazie. Grandissima coppia. Grazie, grazie, ragazzi. Grazie, grazie, Carlo e Matteo. Grazie, Bene. alle più gol dell'italia <ride> grazie, grazie. Bene, allora questa è bella questa gol d'oro bene bene io direi che ehm, per tutti coloro che sono qui invitati questa sera ho visto che ce n'erano diversi se avete delle domande noi siamo qua a disposizione mi auguro che questo video sia piaciuto siccome ha parlato di un link ecco la persona che vi ha invitati vi può passare questo link per poter accedere a questo strumento fantastico, ok? Quindi oltre al link di registrazione c'è anche questo link eh, molto interessante che accede a questo strumento incredibile no? che abbiamo fatto vedere poi riassunto in questo bellissimo video sì. aziendale perché poi la nostra azienda ci fornisce veramente tanto tanto materiale quindi non è che ci dobbiamo inventare niente eh? è già tutto pronto dobbiamo esatto. solo agire per crearci insomma un futuro migliore solo quello esatto nel video il video è iniziato con quel lancio di una monetina cioè noi non possiamo affidare la nostra vita al caso cioè al lancio di una monetina no Ecco perché è importante saper prendere degli obiettivi e capire quali sono anche le vie giuste per poi realizzarli. Ecco che quello strumento veramente vi darà una grande mano per poi realizzare i vostri sogni. Va bene? Assolutamente. Io lascerei la parola a chi ha voglia di fare qualche domanda. Magari c'è qualcosa che non è stato chiaro, siamo a disposizione. Secondo me siete stati... Eh... Proprio splendida nella spiegazione. Eh, grazie, Giovanni. Grazie a due, vi ho conosciuto di persona, sì, mi è stato ma... molto piacere. Mi fa sì. il piacere ascoltarvi. Sì, Viene, grazie, grazie, grazie, grazie mille Giovanni. Grazie. Giovanni, anche per noi è stato un sì, piacere ciao. conoscerti. Grazie, grazie. Sì. Ciao, e poi ciao. ecco, la, la testimonianza di Giovanni ci emoziona perché è bello poi conoscerci oltre questo schermo, no? che la tecnologia ci permette di essere qua tutti insieme, eh, però le emozioni che si provano dal vivo è, sono un'altra cosa. Quindi sono molte delle di persone che sono qua abbiamo avuto modo di, di vederle, di abbracciarle, è bellissimo, insomma, non ci sono descrizioni che possano eguagliare <ride> eh, quello che uno sente. È vero è vero Va bene, vediamo chi è chi è sono... che vuole o fare siete, domande. O siete tutti timidi o Ma... siamo stati troppo cari o no, siamo stati troppo bravi. Chiarissimo. <ride> Grazie. Grazie Comunque le, tutte le persone che sono qui questa sera, che sono state invitate, si possono rapportare con le persone che vi hanno invitato qui questa sera e poi magari approfondire, approfondire un po' più in privato, insieme. magari. Sì, sì, sì, ringraziate intanto chi vi ha invitato perché vi ha dato veramente una grande opportunità e quindi ce n'è bisogno, no? Soprattutto in questo periodo in cui molte persone, parliamo con tante persone che sono molto sfiduciate, però bisogna veramente guardare oltre e quindi, per fortuna, la tecnologia offre tante opportunità. Noi l'abbiamo abbracciata da tempo e siamo contenti che tantissime persone ogni giorno capiscono l'importanza e si attivano proprio per crearsi il loro futuro. In effetti ogni giorno la famiglia aumenta, dobbiamo eh, dirlo. Sì. Ho dovuto aggiornare la slide, prima c'era 4 milioni di persone nel mondo, adesso ho messo 5. E quindi insomma è fantastico. Giusto, mi sembra così, no Stefano? Mi, è, mi puoi confermare? Sì, sì, confermo, abbiamo superato... Ok, ok. E quindi è, è bello perché siamo circondati da tutte persone eh, positive, non positive in quel senso, eh, perché in questo momento dire positive è... Positive nel senso buono e quindi siamo felici perché è giusto che ogni giorno una persona si alzi col sorriso perché sta facendo qualcosa per se stesso e per aiutare anche tante persone. Quindi penso che questa, almeno per me, è stata diciamo, la, la molla che mi ha fatto decidere di intraprendere al 100% questa attività. Ah, poi una cosa che mi rifletto spesso su questo, cioè che, che ho capito e ho compreso, che solo aiutando gli altri e le persone si può realizzare i propri sogni, cioè da soli è impossibile. Non si va da nessuna parte. Ah, quindi solo veramente se riusciamo con gli altri a condividere, aiutando gli altri, allora si può fare squadra e allora diventa una leva esponenziale. Okay? Qui non c'è il successo di una persona, il successo è di tutti e condividerlo è la cosa più bella che esiste secondo me. Esatto. Cioè, bene qualcuno è di casa e sono testimoni insomma okay, e, e ricalcando poi quello che diceva nettamente poi Carlo Carla e Matteo eh, qui entrando nella nostra global family eh, di Gigos eh, si apprendono un sacco di nozioni nuove si dà uno spunto per una crescita personale incredibile e eh, mi piace ricordare Tutta, tutte queste informazioni sono completamente gratuite, eh? fanno parte del pacchetto eh? vero. Bene, ferma, vero Matteo e Carlo. assolutamente sì, vero, sì. Vero. grazie Franco vero. di questa tua testimonianza tra l'altro po proprio poco tempo fa abbiamo avuto modo di eh, confrontarci dal vivo con Franco e altre persone che sono qua in sala eh, e quindi conoscerci ancora di più no? e eh. è bello anche quello fa parte, è bellissimo Leggo intanto Federico. Federico, che dice grazie mille della presentazione, ogni volta diventa tutto più chiaro per chi come me si sta approcciando a giro. Esatto, so, ottimo esatto. Federico, questo, poi... è il segreto, eh? questo è il segreto. È vero. Tra sì. l'altro poi Federico avrai modo di rapportarti con Arnaldo che ti ha invitato e siamo contenti che ti sia più chiaro. Insomma. È così perché uno partecipando con Costanza ogni volta si... Ci si accende una lampadina in più, quindi ci, si apprende un'informazione sempre meglio, che si capisce poi la logica della nostra attività. Ed è semplicissima, eh? pensate che è semplicissima. È un'attività però... semplice, però è ovvio, i lingotti non ci cadono dal cielo, sì. come diceva il video, i soldi non crescono sugli alberi, e quindi se siamo lì ad aspettare sul divano con le mani concerti, sicuramente non succederà nulla, insomma. È un'attività esatto. fantastica, ma bisogna... Eh, lavorare da da, darsi da fare insomma però è, è bello perché è un'attività dove veramente si cresce e quindi quello sicuramente è uno stimolo anche in più no per guardarsi dentro per tirare fuori meglio di noi Una persona della squadra ha un'abilità che può dare mettere a disposizione di tutti e quindi è bello per quello, non c'è il, il capo che dà gli esatto. ordini, ma qua ho, ognuno può dare il meglio di sé e crescere tutti insieme. Beh, sì, si porta valore e si dà valore a tutti gli altri, quindi si cresce insieme, questo è il bello. Sì, Siamo tutti sullo stesso piano e quindi poi da lì si, va, si scala tutti insieme. Va bene, qualcun altro vuol dire la sua? Se no ci salutiamo, eh. Si, no, vedo, una, vedo Luisa garlasco non so, eh, non continua so che continua a provare ad entrare adesso, non so di, io non, non la conosco no. personalmente, però vedo che continua a provare ad accedere. Probabilmente sarà la. la... C'è la Sara che è caduta la connessione, però sì. mi ha detto che sì, di, si è un'invitata di Nicoletta ci sì. Ah, okay, okay. Okay. Eh, eh. Vedo... Comunque, ragazzi, poi c'è la diretta e Quindi magari poi la mettiamo anche in chat, chi vuole la può girare ai propri invitati che non, magari non esatto. sono riusciti a seguire per magari una connessione non stata. Ha seguito, ha seguito tutta la serata, però poi ha perso la connessione e non riesce più a rientrare. Ah, eh, okay. infatti vedo perché sì, noi poi eh, ve la vediamo che c'è cioè, ingresso in corso. L'abbiamo messa in sala, ma non riesce però, proprio ad entrare. Eh, vuol dire che non, la connessione non è, è ottimale, quindi fa fatica. Eh, sì. Però, ecco, ripeto: se, se la vuole riguardare, può andare a vedersi la registrazione della diretta, magari diventa modo... anche più chiaro. Ok. Anche al mio invitato è successo così che non riusciva ad entrare, però ho detto che la serata probabilmente veniva registrata, quindi mi state dando conferma che sì, è stata cioè, registrata. sulla nostra pagina del team c'è la, la diretta, siamo ancora in diretta, tra eh, l'altro. Lui sì. non, purtroppo non mi legge i messaggi, sì. altrimenti... Vedo... Allora, può darsi che è la sua connessione. Okay. Io lo vedo collegato, Gabriele. Sì, però mi diceva che non sentiva e non vedeva. Ah, e allora magari la connessione non è proprio stabile. Non lo so cosa sia successo. All'inizio eh, l'ho visto anche io, poi non, non okay. l'ho visto più. È ancora lì? Ah, okay. è ancora lì, ok. Mm, okay. ok, però mh, ci siamo scritti che non vedeva, poi a un certo punto non ha letto neanche più i messaggi, okay. però domani okay. glielo dirò che sulla... Eh, sulla appena, pagina c'è anche domani stasera appena finisci le mandi <ride> anche, anche. Eh, ma non li legge <ride> i messaggi non, magari intanto nella, nella chat trovi la, già il, il link uh, della diretta sì, sì, sì, dai. ok va, va bene. bene così, direi, così glielo glielo di salutarci glielo... qualcuno vuole fare un intervento o ci salutiamo perché se no tiriamo un po' troppo 11-20 <ride> io dico? voglio fare i complimenti Carlo, Grazie, Francesco. Eh, Grazie. Grazie a eh, tutti i presenti. E, eh, che dire, vabbè, abbiamo una grande opportunità, sicuramente, per i nuovi è una conoscenza importante, e poi sicuramente da approfondire subito, come diceva anche Arnaldo, quindi eh, da approfondire subito e chiarire dei concetti, perché poi la nostra attività, come diceva Matteo, è semplicissima, quindi... Abbiamo oro che lo conoscono, è la moneta di Dio. Non voglio dire è di Dio, quindi mi ferma tutto. Anche chi non crede, però l'oro è, è oro, quindi no, certo. guadagnarlo oggi è il prodotto che ci protegge. Vero. Sento vero. dire ultimamente tanti bonus che vogliono fare: bonus, bonus, bonus. Ma questo è un vero bonus. Quello che possiamo creare. È inutile che andiamo a chiedere allo Stato, tanto lo Stato quando dà bonus vuole. Detto, eh? <ride> esatto. Quindi, Però... quindi cominciamo a creare noi un nostro futuro. E poi qui, soprattutto i nuovi, voglio dare un consiglio, dimentichiamoci uno stipendio. Qui non è uno stipendio, quasi diventi imprenditori. Quindi creiamo lavoro, noi sì, dobbiamo meglio, creare bene. lavoro e dare un'opportunità agli altri. Esatto, grazie, grazie Francesco. Francesco. I guadagni grazie. sono esponenziali, quindi è, è fantastico. Intanto bene. grazie, grazie a tutti i allora presenti, grazie a tutti i grazie a voi, a tutti. grazie bene? a voi, Come grazie bene? a voi. Un abbraccio, grande. Un Ciao. bacione, ci vediamo Ciao. alla, Ciao alla ragazzi, prossima, buona serata. Grazie, buona, buona, sera. serata buona a, tutti. a tutti, buona a tutti. Ciao, buonanotte a ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. ciao ciao a tutti, ciao ciao.